Io sono Alberto Cialamella, nella mia relazione ho eh, parlato di, dello sviluppo del circuito integrato RIPAC per il riconoscimento del parlato, che è stato sviluppato una trentina d'anni fa in XELT e ho preso l'occasione da questa presentazione per eh, mh, tratteggiare sia eh, le attività che erano state fatte in XELT nel riconoscimento del eh, parlato sia eh, di inquadrare queste tecnologie che sono diventando sempre più interessanti e eh, pervasive mh, e note al grande pubblico.